Buondì, buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Nell'ultima puntata abbiamo fatto la missione Corruption of the Node, che è esattamente la solita in cui bisogna. Corruption of the Mind. Ho sbagliato il nome, fa niente. È la solita missione in cui dovremmo liberarci da un nodo di corruzione. Abbiamo trovato qualche nuova missione da fare. Abbiamo sempre quella. Vabbè, non lo dico più, tanto non lo, farò, non lo farò, ma chi lo sa, magari ci ripenso di liberare quella città dalla. Nel gioco dei pandorani so, ci pensiamo dopo la sigla Eccoci qua, quindi abbiamo scarsità decisa di material. Quindi dovremo magari andare a conquistare una... un nuovo posto degli antichi. Magari andanno a. Mm. a conquistare quello che c'è di qua. Poi bravo, sta andando a esplorare il mondo. Voi state andando a ripigliarvi per andare a conquistare finalmente affare qua? Delta sta andando, dove sta andando? Ah, a conquistare un'altra Oracle Mine, che ci può servire. Come armi degli antichi, ora dovremo andare a vedere... ...se ci sono... la shotgun? Ci sarebbero più muta in gas... Questo è, è importantissimo, fa malissimo, uh, anche fa da danno alla corazza, fa ha un burst di 15. È un fucile da a, a pompa che ha un burst di 15, quindi scarica 15 pallottole e con un buon effective range. Se lo compariamo con l'iconoclast, questo ha 8, questo ha 15. Fa meno male, ma ha un burst di 10, questo ha un burst di 15, quindi in, in teoria è migliore dobbiamo iniziare a produrne questo costa un po' di materiale eh? e quindi dobbiamo andare a recuperarli il prima possibile poi vi andate a ripigliare Questo andando di là questo cos'è? Living Crystal Lapidary oh ma noi possiamo fare Tomb of the Might Scientist in questa puntata perché poi dovremmo andare a vedere un'altra Antediluvian Ruin e queste due missioni qua potremmo attivare anche questa eh, prima o poi ha un laboratorio di ricerca 1020 diamo approvato questo sarà una missione un po' particolare rispetto al resto perché andremo a vedere una citadel, che è il livello 3 delle basi dei pandorani. Però, ah, come nelle prime due missioni mancavano gli elementi fondamentali di questa base, anche qui mancherà l'elemento fondamentale per nostra assoluta fortuna. Zack McCracken è stato molto molto utile, nell'ultima missione qua si avevano problemi a paralizzare e li, li, li, li terremo perché non abbiamo pompe, pompato niente a riguardo. Questo meno 10 damage dealt è sempre uno svantaggio. Door ha, ha la penalità sulla velocità qua. Quindi potremmo dargli un po' più di velocità. Dai, diamogli un po' più di velocità. Potremmo anche dargli un bel testone come questo. Si aumenta la chiora, si aumenta la perception. Dai, approvato. Abbiamo guadagnato un altro almetto per... Un... Questo ha 10, perception più 10, questo ha più 5, stealth accuracy. Non è che te ne fai molto dell'accuracy, però. Anche Inspire potrebbe essere interessante. Finendo la missione l'altra volta abbiamo un sacco di skill point qua nella nella lista che potremmo utilizzare. Tu hai la nuova arma che potremmo collaudare qua, questa arma che non ha bisogno di proiettili. Il nostro buon max power. Guardiamoci che tu puoi usare anche questa. Oltre, alle, oltre a tirare ammazzate da vicino. Non ti posso dare niente adesso? Sì, in teoria. Un pochino più di velocità. Un cecchino meno 10 che acchiori se non è il granché. Mind sense? Um. Vabbè, più o meno ci siamo. ha sempre problemi con il paralizzare, ma questi ce li teniamo da storicamente. Abbiamo bisogno di material. Quindi dovremmo stare attenti a non spendere troppi montri. Oppure dovremmo iniziare a smantellare un po' di roba che abbiamo nell'inventario che non usiamo. La soluzione è peggiore per ottenere material, ma... Tant'è. Eccoci. Questa vi presento una Citadel. Qua ci potrà essere, oltre a questi simpatici ovetti che conterranno delle casse interessanti, questo è il trono dove c'è il mostro più grande che dovremo affrontare in Phoenix Point. In questa missione non ci sarà, e sarà L'Assilla. Per ora non la incontreremo. Quindi passo base. Basta il volume in Steel Frenzy e via. Allora, tanto vai di qua. Abbiamo un Triton Hitman. Non ci sarà nessun punto in cui sfrutteremo il fatto che questo va in punti sopraelevati. Tu non hai armi da paralisi Ah, che scemo Sì, sei un'arma da paralisi però È un Corruptive Attack Quindi ci sarà un Acheron da qualche parte Un Acheron da qualche parte Andiamo a esplorare va lo scudo di là che non si sa mai max un... darà a esplorare anche tu di qua door di qua E mettiti in Overwatch. Tu sei un assalto, ma se ti rimetti di qua lui ti fa secco. Spero che tu non spari addosso al tuo compagno. L'ultima volta che l'ho detto sono morto, però fa niente. Ti piazzi di qua, lui ti colpisce. Non credo sia una gran mossa per ora. Andare di qua, sparargli due colpi e poi andartene. No Hai fatto un gran bel male, eh? Bravo. Potremmo iniziare a pensare di. Oh no, un altro Hitman. Quanti sono? E eh, diamine, quanti Hitman ci sono? Tu perché sei in Overwatch e non gli hai sparato? Mmm, iniziare a farle fuori, queste eh, qua sono un po' eh. E uno l'abbiamo fatto fuori. Tu non hai armi per... Ah, ah, pu puoi scambiarti con Theo Rooster. Vediamo un po' come che funziona questo qua. Uh, sono un po' troppi adesso per... Tra l'altro, questo non ha problemi come il, questo affare qua che è più forte. Eh, questo fa più male. Però questo non ha problemi di malfunction. Non puoi controllarla mentalmente, no? Un altro goal. Noi vediamo quelli là, ma sono un po' troppo lontani. Abbiamo bisogno di altra... di paralizzare gente. No. no, non è che il 39, è il 200 che devi guardare non puoi neanche spaventare nessuno non è 11, perché tu non puoi spaventarlo? Eh, tu andrai nel panico sicuro con 9. Tremano che lui non ti può sparare. Quello o ancora sparare? Eh no, il massimo che posso fare è usare un saltino qua in avanti con questo fare quick aim e sperare di distruggergli questo. Non gliela distruggo. Per Regeneration Torso, sì. Mm, però tu hai il redaction point ridotti a 2 se io vado di qua no? ti posso colpire almeno con questo anzi tirò ti di più ti colpisco due volte ed immetti in overwatch Ho detto ti colpisco due volte, lo devi colpire, non colpire il fucile. Grazie. Vabbè, ho capito. Il metto in overwatch e basta. Questa è stata una mossa molto smart, ma fa niente. Nah. Eccolo! Questo non lo voglia di portarmelo a casa, eh. Questo lo facciamo fuori subito. Non ci arriva vivo. Abbiamo preso un, bel, un, un via, bello carico È troppo lontano Però noi ci proviamo Non gli abbiamo staccato la testa, come pensavo. Una. bisogna cortesemente che gli togli la testa non so dove l'ho colpito ma non dove volevo tu ti sei ripreso duck! tra l'altro tu hai Non hai biochemist, ne? eh? Ne siamo con il balletto dei vermicelli. rinforzi staccagli la testa non so chi voleva colpire comunque questo è morto il prossimo turno ammazzo i vermicelli tu Abbiamo uno o due ce n'è un altro che ah ce n'è uno già invisibile Bravissimo. Ecco, ma quello là... Te lo fai giù? Ciao, ciao, danno da corruzione. Bene. Avrei dovuto darti um, un bash. Il problema è che eh, io se ti sparo poi non posso usare lo scudo. Doro. Esci da quella cosa lì. Vedi solo lo shield bearer? Sì, potresti anche fargli male là. Benissimo, nello shield bearer non è più un problema. Il tyrant inizia a essere un problema. E questa cosa qua è una scocciatura. Vai. Mm. È stato molto più convincente, zio. Ahia. Yeah. ho bisogno di una copertura migliore e altre vermicelli situazione si fa abbastanza calda qua. Questo muore nel prossimo turno. Vediamo un po' che cosa si può fare. Eh, vorrei portarmi a casa un po' di questi besti che uh, hanno del gustoso mutagen, solo che intanto potresti tirargli una mazzolata quello là. No, non potresti. Let's go. Sei un passo più in là della paralisi aia, aia, aia, aia. Anche se gli riduco di A2 metti uno scudo e urla. Ma non puoi più urlare. Eh? Dor? ne ho ancora 3 poi decidere che sparare piazza di qua eh? tu non hai neanche allora questo è morto 3 punti vita il prossimo turno muore malfunction 0% quindi a pelle Il prossimo turno ti impanichi. Questo è già impanicato. Molto bene. Bravo! Eh sparano altri vermicelli. è scappato uno, però il turno prima. Ah lui non si può impanicare, è un berserker, non si può impanicare. Mi ero scordato di questa cosa. Quindi qua c'è. Vai, Proci! Controllare un vermicello. Questo non va bene. Pettosto che niente. Ti su. è tempo di andare a prendere questa Cairo e non andiamoci con il sperio sottile andiamo proprio per spaccarla questo è, uh, bisogna paralizzarlo per 24 Ah, autovemmo. Eh, immaginavo. Andra chiedere troppo. Tanto possiamo sostarci in avanti, va? No? dai dai dai non fare il mollaccione anche quello potrebbe essere un'ottima fonte di uh, no questo qua se mi avvicino troppo quello mi tira delle mazzate ecco le mazzate fanno male poi Ritirati. Io non puoi fare granché. Eh, ok, abbiamo finito. Racchio. Puoi decidere di uscire in questa maniera con... Allora, questo ha 1000 hit points. Questo fa shock per 600, quindi non basta. Okay, let's move. Hmm. 6 di paralisi. 9 will point. Dovreste fare qualche cosa per la vostra mira? Eh? Let's go. Vai, vai, vai, vai, vai! Allora, duro il panico, vabbè, quello che non mi serve granché. Non lo vedi quello vermicello lì? Eh? Mettilo qua, mettiti qua. Eh no, è stata una mossa terribile, è stata una pessima mossa. Però possiamo ancora cavarcela. Qual è l'unico non paralizzato è quello lì, vai. Ok, poi bisogno di una ricarica di willpoint. point, Però quello non è messo bene, ne abbiamo due non messi bene qua. E lui è sempre lì. Vai. E uno in meno e prova a andare a scappare eh? no ce n'è ancora di vermicciattoli spaccare nulla. E una elevata. Questo per portarcela a casa. Potrebbe portare a casa questo, ma chi ha paralisi? Tu ce l'hai la paralisi ma sei messo malissimo. Ora, io. Vediamo se riusciamo a prendere quel tritone maledetto. Non c'è che è morto. Che è morto. Sì, sì, guarda qua che è morto. Sono tutti morti qua. A status effect is preventing the use of this ability. Che status? Ah. Mm, ok. Non abbiamo armi paralizzanti, non abbiamo armi paralizzanti, l'unica che ce l'ha è lui. No, non ce l'ha neanche lui. Tu c'hai le paralizzanti, mezza scarica. Zio ha cosa per paralizzare. Zack McKraken, Ah, oh, senti, lasciamo perderla. No, se no, che lasciamo perdere, dai. Questa inizia a muoversi. Oh. E il prossimo turno lo paralizziamo. Tu intanto vai a ammazzare quello lì. Quanti punti evitai? 234 Questa fa 240 Tiragli una bella massata non l'hai ammazzato ma con bleeding 40 dovremmo essere a posto ok dor iniziamo a pensare alla paralisi di quello là a te l'onore zack Io eh, sono in questo per un esploso che esplosa, un'impresa. Però possiamo già provarci. le zampe che ti rendono immune al fuoco vai paralizzalo e abbiamo finito Oh bene, due level up al massimo. zio e Max Power. Molto bene. E questo possono fare rapid clearance. E qua, se viene fuori che Alexander Danchel stava raccogliendo B material dai Pandorani, e ci è rimasto secco. Però ci ha lasciato una Danchel MG. E qua non possiamo costruire niente di... Che abbiamo finito tutto mm, abbiamo qualcuno che è veramente stanco veramente stanco quindi dobbiamo mandarlo alla base prima possibile your roster abbiamo giusto giusto i punti per fare rapid clearance e con queste due armi ce la possiamo anche cavare bene eh? Anche tu puoi fare rapid clearance. Tra l'altro Strongman, con anche Strongman. Meno 15 perception, quindi tutto quello che guadagni come perception qua lo perderesti con uh, Strongman. No, le view weapons ce l'hai già. Eccolo qua, Dungeon Machine Gun, Poison Firing Living Gun. Con Confrontato con questo hai da 5 di danno di veleno, una minore grafica, minore effective range, però non spendi munizioni. abbiamo preso adesso? Oh, abbiamo un po' di gente da qua da ringraziare. Allora, ciao Arthur è stato bello conoscerti ma non eccezionale, anche tu, piacere di fare la tua conoscenza, addio! Un po' di mutagen. Il torso è dispendioso però, è quello più economicamente efficace. Sei pezzo, proprio bene. Eh? Abbiamo bisogno di armi che non richiedono munizioni il prima possibile. Bravo, è l'unico aereo che non ha modo di rispondere. A un fuoco da un aereo Tanto vediamo come siamo messi tu uh, inizia a esplorare abbiamo un altro scavenging site ricco di risorse bene possiamo scambiare il materiale con cibo ecco tu vai di qua Oh, abbiamo un po' di materiale, bene. Pandoran Lair. Qua abbiamo una nuova ricerca. Pandoran Spawnery. Sì, non... Eh, utilissimo, però... Eh, uh, questo? Nessuno mi ha avvisato di questo? A subito! se sinedrio deve essere nostro amico. Tu non stai messo per niente bene, Cubart. Si, sì, questo mi serve. Abbiamo un sacco di cibo che possiamo commerciare con del bel material. Adesso siamo messi molto bene. E abbiamo l'arma migliore per i cecchini. Danno 180 con piercing 80. Questo passa attraverso di tutto e fa un male cane ha ah, solo il problema che costa un po 50 50 è l'ora di andare a mettere qualcuno sopra questo è il living crystal uh, dove era questo è il living crystal quindi al queste sono le mie basi, questo è Oracle Conforge, vai verso l'Oracle Conforge, voi state andando a ripigliarvi, e siete fusi, Delta Sanda, non ce la faremo mai a prenderla. Eh, ricerca che è utile ma non tanto hibernation pod questo è una um, un'aggiunta agli aerei che può starci perfetto l'hanno proprio regalata benissimo questo vuol dire che gli aerei in volo possono recupera far recuperare un po' di non costa neanche tantissimo Posso far recuperare Stamina. Bravo, sono a posto. potremmo mandarli a fare scider. Oppure questi possiamo mandarli a generare un po' di risorse. ce la faremo mai a raggiungere queste, qua c'è una bruttissima base sono tutti in America Come andate lì, iniziamo a produrre un po' più di Eh, infatti, non ce l'abbiamo fatta. Charlie. No, Charlie si è ripre ripreso i moduli, ma ne le... Porca miseria. Qua c'è una base dei Pandorani, cattivissima. Satellite uplink. Attenzione, qua possono rispondere all'attacco dei, dei pandorani. Bene, bene. Ovviamente se sono ispirati. Voi è tempo che andate a prendere magari un altro sito degli antichi. Voi alfa siete pronti. Cosa possiamo fare con tutto quello ricalco? Scorpion... Ecco, eh, Review che c'era una marea di gas. La Shargun sembra che serve sempre al gas. Ancora un giorno per la mascher Manticore. Stavolta lo andiamo a prendere. Charlie? Vai a prenderli? Save game. E direi che... togliamo E chi uberta questo fucile? E non il redentor Le armi terribili. Allora facciamo una cosa. Uh, prendiamo le armi da qualcun altro. Ah ma loro hanno Sniper Mutoid, che è fighissimo. Allora, facciamo una cosa intanto. Sniper Mutoid, quindi questo. Mm. Forse tu saresti buono da... invece che Max Power. Max Power si ripiglia la Deceptor. Questo lo mette qua e prende un bel martellone. Dove è il martellone? Non lo vedo più. E dal martellone. E mentre tu sei così, io vado a prendere te e ti rendo un po' più leggero, quindi un po' più mobile con questo. Pesa 5, questo pesa 5. Un pelo più leggero. va bene, se eh, intanto ti posso dare questa, e magari puoi anche rispondere al fuoco fatto bene, ma fordè, nessuno di voi ha delle armi senza, che non richiedono Uh, munizioni tu puoi paralizzare uh, no c'è un bug Non so perché ho dato una pistola, ma vabbè. Bene. Io direi che è l'ora di iniziare questa missione tanto attesa perfetto salviamo ovviamente sarà tutto oh qua vediamo già mm. simpatico Berserker controllato mentalmente, questo ovviamente sarà il posto dove c'è il simpaticona. Come al solito, Steel Frenzy, Lupin. Praticamente la stessa mappa di prima, insomma. Posso prendere con l'Orcrai nessuno. Sono un po' di berserker. Ma. Questo lo vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!